20 novembre 1989 muore a Palermo Leonardo Sciascia l'autore di Il Consiglio d'Egitto Il giorno della civetta A ciascuno il suo e La scomparsa di Majorana dal 1979 viene eletto deputato nelle liste dei radicali ed entra nella commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro e l'assassinio di Aldo Moro sulla vicenda del presidente della DC aveva pubblicato l'anno precedente un libro, La l'Affaire Moro dopo la sua morte viene sepolto a Racalmuto dove era nato nel 1921 da un manoscritto sappiamo che aveva deciso di far incidere sulla sua lapide ce ne ricorderemo di questo pianeta spiegando che così partecipo alla scommessa di Pascal e avverto che una certa attenzione questa terra, questa vita la meritano Okay. <laughs>